Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questa è la risposta di Pietro a Gesù in questa domenica, nella quale Gesù rivolge l'interrogativo ai discepoli. La gente, chi dice che io sia, e poi, ecco, stringendo il campo, li rivolge ai suoi più prossimi. Voi, chi dite che io sia? La rivolge a noi questa domanda, a voi che siete in ascolto, a me che vi parlo, a ciascuno di noi. Chi sono io per te? Cosa rappresento? La mia vita ha un valore nella tua e per la tua vita. Chi sono io? Credi nel figlio del Dio vivente? Questo credo che sia l'intento di Gesù, suscitare in noi la risposta libera, la risposta di fede. E Pietro, ancora una volta a nome di tutti, esprime così la sua fede più profonda, fa la professione di fede, tu sei il Cristo. Però non basta appartenere al collegio apostolico, non basta limitarsi a questo, non basta conoscere Gesù, sapere chi è e che cosa rappresenta in maniera teorica per noi credenti occorre seguirlo, mettersi alla sua sequela e soprattutto considerare il percorso importante da fare il percorso della croce la logica della croce non può essere disgiunta dalla professione della fede se io credo in Gesù devo anche credere che è fondamentale Percorrere con lui la via del Calvario. Ecco, Gesù rimprovera Pietro, rimprovera i suoi proprio di questo, perché vorrebbero ecco, fermarlo. Lungi da me, è Satana addirittura. Gesù si rivolge così a Pietro: Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Si è discepoli allora non quando si eh, forniscono le credenziali giuste su Cristo. Ma quando si comincia a ragionare secondo la sua mentalità, il suo modo stesso di pensare e non secondo la logica del mondo, il mondo concepisce l'amore non come un dare, ma come un prendere, specialmente il mondo di oggi. È facile che io mi rivolga ad un altro, mi rapporti ad un altro per prendere, in maniera narcisistica, egoista. E invece Gesù ci esorta a donare, a donare, e gli dona tutto a se stesso ha dato la vita, ecco quando si riesce a fare questo, a dare la vita, ci sono tanti credenti che nel tempo hanno fatto la propria professione di fede e donato la vita, anche noi saremo capaci di donare la vita, come dice Don Tonino Bello, è necessario andare al Calvario, e il Calvario è lo scrigno nel quale si è concentrato tutto l'amore di Dio. E poi aggiungeva quando era ammalato, adesso che sono ammalato lo dico con gioia, lo dice con gioia, con gioia la necessità di percorrere questa via lungo il Carvario. Buona domenica a tutti.